Come fare per ottenere un'identità digitale Speed, necessaria mh, per esempio adesso per i docenti, per utilizzare la carta del docente, quella del bonus per i 500 euro, e eh, che sarà necessaria poi via via per accedere a diversi servizi della pubblica amministrazione. Ci richiamo sul sito speed.gov.it e eh, clicchiamo su richiedi speed. Al momento ci sono quattro enti certificati per eh, rilasciare questa identità digitale. E eh, vediamo in questo tutorial come utilizzare Sielte. Eh, Sielte può essere utilizzato pensando di eh, Effettuare una procedura online che è necessaria comunque in ogni caso, in ognuna di queste opzioni e poi però concludere la procedura con un'identificazione di persona recandosi all'ufficio Sielte più vicino a voi. Se volete provare a guardare se ce n'è uno vicino a casa vostra si apre questa mappa e andate a controllare per esempio se siete nella zona di Milano, cliccate su questo segnalino e andate a leggere l'indirizzo, in questo caso vediamo che appantigliate. In caso non ci siano uh, uffici vicino a voi oppure preferiate eh, che anche la seconda fase della procedura avvenga online, cliccate dove c'è il simbolo della webcam, comincia la registrazione. Allora, è una procedura molto semplice, è una procedura guidata, si tratta prima cosa di compilare questo modulo, tenete presente che durante la procedura online eh, vi sarà utile avere a portata di mano, oltre ovviamente a tutti i vostri dati anagrafici, eh, il vostro indirizzo email, numero di cellulare e vi servirà anche tenere il cellulare a portata di mano, perché poi vi arriverà un codice numerico di controllo via SMS e poi vi richiederanno la scansione o una foto di, eh, del fronte, del davanti del vostro documento di identità e il retro su due file diversi e la scansione è una foto del, della vostra tessera sanitaria o del vostro codice fiscale, anche in questo caso un file per il fronte e un file per il retro. Quindi in totale vi si, chiederanno, vi si chiederà di caricare quattro uh, file, quattro immagini o quattro PDF. Um, una volta che avete compilato tutto, tutti questi campi, guardate che l'asterisco significa sempre che è il campo è obbligatorio, l'unico campo che potete lasciare vuoto infatti, non è contrassegnato da un, indirizzo, da un asterisco. È l'indirizzo PEC di posta certificata. Non è necessario quindi averne uno. Una volta che avete compilato tutto, ehm, dovete mh, prestare il consenso al trattamento dei dati. Eh, per quanto riguarda la prima voce, perché ehm, questo è necessario al fine della corretta gestione ed erogazione del servizio da parte di Sielte, mentre per le altre due opzioni siete liberi di scegliere se prestare o meno il consenso. Eh, è obbligatorio anche indicare come si è venuti a conoscenza del servizio Sielte e poi alla fine cliccherete su Non sono un robot per... Ehm, evitare appunto che sia che il sito venga utilizzato per spam eh, dopodiché vi si aprirà eh, cliccate su prosegui procedi, vi si aprirà una schermata adesso io non lo posso fare perché questa procedura l'ho già effettuata vi si apriranno diverse schermate da compilare sarà veloce, circa 8 minuti e ehm, alla fine di tutto quindi vi chiederanno tutti questi dati di, di caricare questi quattro file di cui vi parlavo prima alla fine di tutto ciò eh, vi eh, si aprirà questa finestra dove confermeranno quanto voi avete richiesto durante la compilazione, quindi um, saremo contattati entro 72 ore per um, completare la procedura di identificazione, contattati tramite videochiamata di riconoscimento. Saremo liberi di mh, indicare una fascia oraria e eh, con quale ehm, strumento essere contattati. Io ho scelto Google Hangouts, ma è possibile scegliere anche Skype, Messenger e non ricordo quali altri. E, niente, a questo punto quindi si tratta semplicemente di aspettare la loro videochiamata che mh, dovrebbe avvenire entro le 72 ore dalla compilazione.